Buongiorno, ben arrivati sul canale Te Scuola in Soffitta. Oggi vi propongo un'attività per bambini nell'età prescolare per familiarizzare con il concetto di numero, cifra, quantità. Utilizzerò questa base che ho realizzato con del cartoncino riciclato. Qui come vedete è indicata la cifra dall'1 al 10. Ho creato queste strisce con dei semplici fori che indicano la quantità da posizionare. Come oggetto da posizionare ho deciso di utilizzare questi che sono semplicemente dei ceci secchi colorati. Normalmente non mi piace utilizzare degli elementi che si possono mangiare, mi sembra uno spreco, un cattivo insegnamento. Questi però purtroppo non si potevano più mangiare perché sono finiti in un ciclo di gioco di trabasi e quindi non erano più sicuramente commestibili. Li ho colorati semplicemente con delle tempere, normali tempere acriliche, e li ho lasciati asciugare. Qui ho giocato un po' con i colori e li ho disposti in questo modo che mi sembrava carino. Facciamo un esempio. Eh, non ho colori sufficienti per variare dall'1 al 10, infatti ho soltanto 7 tonalità. Eh, posso quindi alternarli, mischiarli. L'importante è che nel totale la quantità sia quella corrispondente alla cifra. Il bambino vede se ha fatto giusto perché ha terminato i fori da completare. 1, semplicemente porrò il mio pallino nella corrispondenza dell'1 riempio. 2, scelgo come comporlo, 1 rosa, 1 rosso e sono a 2. In questo modo posso proseguire con il 3, decidere anche di utilizzare sempre lo stesso colore. Mi accorgo di arrivare alla fine quando è rimasto soltanto un foro da riempire in questo modo arriverò fino al 10 l'esercizio può essere utile semplicemente riempendo rendendosi conto di quante sono le quantità in questo modo se ho disposto bene i fori non sono sicura che si veda nel video mi rendo conto che tra l'1 e il 2 c'è la differenza proprio di 1 perché saremmo allo stesso livello Altrimenti, questo lo vedo meglio se utilizzo come primo colore sempre l'azzurro azzurro su azzurro forse non si vede bene proviamo a sostituirlo con il blu se come primo numero che vado a riempire come primo foro scelgo di utilizzare eh, il blu vedo meglio che la base è sempre l'1 l'1 c'è sempre qui se uso il rosso mi rendo conto che eh, il 2 è un 1 più un'altra unità, il 3 è come il 2, più un'altra unità e in questo modo proseguo. Ovviamente sono attività che vanno eh, sostenute con una spiegazione, vanno guidate, come avete visto possiamo usare semplicemente il concetto di quantità, devo arrivare a 4, e metterò 4 ceci per riuscire a comporre la quantità richiesta oppure se voglio far osservare che la base è sempre la stessa ma aggiungo uno allora posso giocare con i colori in questo modo Procuratevi magari qualche sfumatura in più di quelle che ho io in questo momento a disposizione, altrimenti dopo il 7 siete in difficoltà. Se li preparate voi ceci potete semplicemente aggiungere del bianco e quindi avere delle sfumature di azzurro più chiaro, azzurro più scuro, verde più chiaro, verde più scuro, e la quantità che vi serve per ultimare le ultime colonne. Questa è solo una delle attività che propongo sul sito per aiutare i bambini fin dalla prima infanzia ad, ad assimilare il concetto di numero, quantità nel modo corretto e in modo ludico. Vi invito a consultare le altre proposte sul sito scuolainsofitta.com. Buona giornata!